Vi lascio ora con i nostri educatori finanziari Giusi Biondelli e Maurizio Poli per una pillola di educazione finanziaria. Subito dopo l'interruzione pubblicitaria vi aspetto invece con la terza parte di Sviluppo e Territorio e con l'intervista al presidente di Confindustria Lombardia Francesco Buzzella. Dalla cassetta degli strumenti di educazione finanziaria per le imprese e le famiglie iniziamo a trattare Qualcosa per le imprese, per le piccole e medie imprese Giussi, qualcosa di agevolativo di Regione Lombardia, cosa c'è di operativo? Allora parliamo di credito adesso Evolution, è un bando della Regione Lombardia ed è un bando che finanzia e sostiene le aziende per il credito circolante, quindi significa che sostiene le aziende nella parte breve del ciclo finanziario dell'azienda. È ormai una misura rotativa, è stata rifinanziata a dicembre con 300 milioni di euro prevede che le aziende possano accedere ad un finanziamento chirografario fino a 72 mesi, anche con un periodo di preammortamento. Aziende della Lombardia, Giusy, residenti di Lombardia? Chiaramente, che abbiano la sede in Lombardia e che abbiano presentato almeno due bilanci. Queste aziende devono eh, sostanzialmente fare la richiesta presso la propria banca eh, di poter capire se la banca è convenzionata, poi accedere a questo bando attraverso il portale della Regione Lombardia, inserire la richiesta e eh, introdurre diciamo, tutti i documenti che sono richiesti dall'istruttoria. Si otterrà eh, un finanziamento a vari livelli. Abbiamo per le PMI un finanziamento che può andare da 30.000 a 800.000 euro, per invece le mid-cap, le medie imprese, poss possono accedere ad un finanziamento che va da 100.000 euro fino a un milione e mezzo di euro, oppure Novità dell'ultimo periodo, eh, diciamo Covid, è il fatto che anche i liberi professionisti possano accedere a questo tipo di finanziamento e possono accedere eh, per un finanziamento da, a partire da 18.000 euro fino a 20.0 euro. Come diciamo noi... Questo è uno strumento, è un cacciavite a stella, non sono tutti uguali, eh, quindi bisogna scegliere bene lo strumento. Questo operativo, Giussi, funzionale? Sì, è interessante perché prevede un contributo in conto interessi fino al 3%, e inoltre è privo di richiesta di garanzie reali, quindi sicuramente è, cioè, è un'opportunità per chi non ha la possibilità di offrire questo tipo di garanzia. Bene, credito adesso, finisce qua, alla prossima clip video di educazione finanziaria. Arrivederci.